Ciao a tutti, oggi prepareremo la bevanda snellente pancia piatta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono pompelmi rosa pelati al vivo, lime pelati al vivo, acqua, radice di zenzero fresca e curcuma in polvere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale pompelmi pelati al vivo. I lime pellati al vivo e li facciamo frullare per un minuto a velocità 10. andiamo a mettere da parte senza lavare il boccale andiamo a riposizionarlo versiamo l'acqua la radice fresca dello zenzero la tagliamo a pezzetti Facciamo bollire il tutto per sette minuti. 100 gradi. Velocità 1. Adesso lasciamo intiepidire il nostro infuso. Dopo aver fatto intiepidire adesso andremo ad aggiungere il succo di lime e pompelmo rosa che avevamo precedentemente messo da parte. Aggiungiamo la curcuma in polvere. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. La nostra bevanda è pronta, andiamola a filtrare con un collino a maglie strette. Bevanda snellente pancia piatta, può essere bevuta calda, a temperatura ambiente o fredda di frigo. Si conserva in frigo per 2-3 giorni e può essere addolcita con un cucchiaino di miele. Grazie e alla prossima ricetta!